Allora, vediamo la stazione QRP, qua in Z1 alle in compagnia del Fabrizio N3, ecco Arrivo doppio, ed in Italia Uniform 1 Delta Yankee Delta, Marco, andrai per lui, eh. Avanti. Eh, Roger ti ringrazio. Qui Italia Zulu4, Victor Quebec Sierra. Sì, eh, Alessandro, dai qualche informazione di più su cosa stai utilizzando, prego. Certamente, scusatemi. Allora l'apparato è lo Xiegu X6100 e l'antenna è una Windom, eh, è la prima volta che la uso in trasmissione, l'ho sempre utilizzata in, in ricezione come SWL, ho detto stasera dai che la accendiamo come, come antenna di trasmissione, a te il cambio. 5 watt, 5 watt, QSL. Perfetto, no no, è pulitissima, il tuo segnale qua è un 920, quindi ti ascolto ottimamente bene. Allora aspetta, c'è in questo Italia-Zelanda-1 Lima-Bravo Eco, l'operatore Stefano, in, uh, e poi la IN3 Eco-Charlie Whiskey, l'operatore Fabrizio e la Italia Uniform 1 Delta e Greco Delta dell'operatore Marco prego Fabrizio a te Sì, benissimo eh. ciao allora Alessandro il Delta 4, Victor qui per CCR ma all'inizio non pensavo fosse in QRP, eh, in QRP eh, perché comunque il, il segnale è forte eh, e sopra il 9 quindi non pensavo eh. assolutamente eh. si vede che comunque oltre all'antenna che va bene c'è anche una buona propagazione perché qua mi arrivi con un 9.5 quindi eh, segnale di, di tutto rispetto, la presenta audio è buona quindi nel, il, il connetto di funzionamento. se puoi, nel prossimo passaggio magari mi dici esattamente il modello eh, me lo ok allora benissimo, ciao Alessandro mm, me l'ho ascoltato 5-10 dB sotto al 9 qui da me, complimenti lì per per il tuo qrp arrivi molto bene se ho capito bene l'Oxiego X6100 eh? lo X6100 beh, beh, beh. Sì, bene. allora Alessandro io girerò per te e tu girerai per il Fabrizio eh? dunque guarda quello che ho Eh. dai 10 metri e largo vai giù fino sugli 11 e ne prende di tutto e di più ecco lì anche cento... ieri sera qualche altra stazione che lo, che lo sentiva ma dove siamo è, non è, così, è così. Roger, Roger, Vincenzo, mi arrivi anche più forte, eh, qua. mi arrivi anche più forte, probabilmente l'antenna eh, è meglio accordata su quella frequenza, QSL?